mi sono definito un attendato alla Costituzione che non, è un, non ha nulla a che vedere con un attentato alla Costituzione, anzi è proprio contro un attentato alla Costituzione che è quello che da due anni a questa parte eh, si sta verificando. Cosa significa invece? Attendato alla Costituzione mi sono messo in tenda per difendere la Costituzione in nome della Costituzione, Costituzione eh, ho, ho eh, appunto piantato una tenda di fronte alla mia scuola, al, mio, al liceo nel quale insegno e al, al tempo stesso sto eh, effettuando uno sciopero della fame per eh, agire contro eh, la discriminazione degli studenti senza Green Pass, in generale la discriminazione dei giovani perché eh, vengono discriminati anche i giovani privi di Green Pass che non possono accedere agli impianti sportivi, che non possono accedere ai trasporti, quindi non possono muoversi, non possono andare eh, al cinema lontano, alla bi in biblioteca lontano, ma a parte che non possono nemmeno entrare, essendo privi di Green Pass, rafforzato in questi luoghi pubblici. dunque eh, no, no, queste norme restrittive del decreto legge stanno gravemente penalizzando una parte della nostra gioventù, tra i più piccoli anche una, una, una grande, una larga parte di, di bambini, di ragazzi e questo è in flagranza di reato costituzionale perché eh, viola il principio fondamentale dell'uguaglianza, dell'uguaglianza in particolare per i giovani, rispetto ai giovani nel godimento del diritto allo studio, nel godimento del diritto allo sport, ma è uno studio anche quello, non a caso a scuola c'è una disciplina che si chiama educazione civica, adesso è, ha il nome pomposo di scienze motorie, ma, eh, e quindi anche allenarsi a calcio, a basket, a pallavolo, fare nuoto, anche questo è istruzione, è studio, è diritto allo studio, cioè sono comunque acquisizioni conoscitive che fanno bene alla mente, che fanno bene al corpo e dunque tutto questo, cioè queste restrizioni ovviamente sono un danno gravissimo che viene inflitto a. Migliaia, addirittura centinaia di migliaia di bambini, giovani, eh, adolescenti con eh, conseguenze gravissime. Mi dica per favore in cosa consiste la sua azione non violenta, eh, quindi mi spieghi la questione dello sciopero della fame, in cosa consiste, come lo sta attuando e mi spieghi per favore anche le sue non lezioni e lo sciopero bianco allora, allora comincio dall'inizio e cioè quando appunto ho letto per la prima volta il testo del decreto legge 1.22 in particolare dell'articolo 4 che prevede la messa in dad degli studenti privi di green pass e quindi la discriminazione tra studenti con Green Pass rafforzato che possono seguire le lezioni in presenza e invece studenti privi di Green Pass rafforzato che quindi sono condannati cioè condannati a seguire le lezioni a distanza con ovviamente una chiara penalizzazione nel loro, nella loro acquisizione conoscitiva. Allora, mi sono reso conto che sarei diventato esecutore, se avessi fatto finta di nulla, sarei diventato esecutore di questa discriminazione e quindi di una violazione della Costituzione per cui ho decretato uno sciopero bianco nel senso che mi sono rifiutato di proseguire nello svolgimento dell'attività didattica ordinaria, nello svolgimento dei programmi e invece ho organizzato delle non lezioni sulla Costituzione e sul problema questo decreto legge di gennaio è costituzionale o non è costituzionale poi alla diciamo, questa mia forma di contestazione ho aggiunto anche uno sciopero della fame perché, perché di fronte a, alla indifferenza dei, dei miei colleghi, della, della, quasi tutti i miei colleghi fortuna non tutti, ma anche della maggior parte dei genitori, degli studenti, eh, ho sentito no, l'esigenza di trovare no, delle modalità per far comprendere la gravità di questa, di questa situazione, ovvero di questa violazione costituzionale, assumendo su di me il danno che a mio parere il governo, il Parlamento, con questo decreto legge, ha inflitto, infligge a migliaia di studenti proprio per esibire, ovvero io non mangio quindi comunque danneggio il mio organismo e vi mostro il danno, cerco di farvi capire che in questo modo cioè, con quel decreto legge voi state facendo un danno ancora più grave perché è un danno prima di tutto psichico-mentale e in secondo luogo ai giovani, io ormai ho oh, 67 anni quasi, e quindi, ma un ragazzo di 14 anni, di 15 anni è il nostro futuro, cioè questa, no, questa società, prima ancora che questo Stato, no, eh, cioè, eh, nega il proprio futuro, sta uccidendo il proprio futuro e poi naturalmente la fame perché la fame perché i docenti sospesi perché non vogliono come è loro diritto vaccinarsi perché anche questo è un diritto costituzionale cioè il corpo è, il corpo è mio il corpo, la, la costituzione garantisce l'autogestione individuale del proprio corpo in particolare rispetto ai trattamenti sanitari stabilisce che comunque un trattamento sanitario può essere obbligatorio solo per legge, ma la legge deve essere costituzionale e in ogni caso non può non rispettare la, la dignità della persona umana e allora è, è assolutamente legittimo che un individuo dica no, il va questo vaccino per me non rispetta, l'obbligo di farlo non rispetta la mia dignità di persona quindi eh, abbiamo dei docenti che avendone piena facoltà costituzionale non si vaccinano e per questo sono sospesi docenti, lavoratori non solo docenti, lavoratori sospesi dal, dal loro lavoro senza stipendio e quindi ridotti alla fame e dunque, e dunque sto cercando di rendere più visibile da un lato di essere solidale pur avendo invece io per, altra, per altri motivi scelto di vaccinarmi anche se in modo sempre meno, no, meno convinto, anzi se io non avessi no, dovuto insegnare, cioè, eh, ovviamente non, non, non credo proprio mi sarei vaccinato, ma perché? Perché ragionando su me stesso ritenevo che i danni sarebbero stati superiori ai benefici però l'ho fatto perché soprattutto io volevo continuare a insegnare, non volevo essere privato nell'ultimo anno del mio insegnamento prima della pensione, non volevo essere privato di questo, di questo piacere ma anche di questo dovere nei confronti delle giovani generazioni, cioè non volevo privare i miei studenti no, del, del, della continuità didattica e poi del, del mio insegnamento, però sono solidale con... Eh, Colleghi in generale, i lavoratori che non hanno voluto vaccinarsi per motivi personali e quindi ciò però della fame perché anche loro sono alla fame. Grazie infinite, professor Tassi. Eh, non abbiamo purtroppo, non siamo partiti spiegando chi è lei e cosa insegna. Se per favore adesso. Io mi chiamo Saverio Mauro Tassi, insegno filosofia, storia ed educazione civica nel liceo scientifico Albert Einstein, statale di Milano, e abito qui in <ride> Ma adesso, per adesso, abito invece qui davanti, ah, davanti alla mia scuola, in questa tenda. E infatti la scuola è, è alle proprio mie spalle. qua. E ho dormito, appunto, eh, tutte le ultime undici notti in questa tenda. Grazie infinite, grazie per il suo lavoro e grazie per il suo impegno grazie, civico grazie e morale. Grazie. grazie